Ho partecipato a diverse edizioni di Loppiano Lab e l'ho sempre trovato un'esperienza interessante e stimolante. Soprattutto ha ris risposto a una mia esigenza di approfondimento, perché nella mia vita quotidiana io trovo difficoltà a trovare il tempo per approfondire tante tematiche scottanti, attuali, e in Loppiano Lab a volte ho potuto fare come una full immersion, in cui tutti questi laboratori eh, mi ponevano delle provocazioni, degli stimoli e anche molte risposte riguardo a questo mio bisogno. E, quello che trovo che lo piano lab è una realtà in dialogo, per cui chi viene, eh, oltre a prendere molto, può, può interagire, collaborare, e dare le proprie spunti. E poi la cosa che apprezzo di più e che non sono tematiche solo affrontate teoricamente ma che i, i, i relatori sono spesso i protagonisti, i testimoni comunque persone che eh, si sono messe in prima persona a cercare di risolvere tanti problemi e che quindi sono già con il loro piccolo contributo una, una testimonianza di cambiamento ritengo che è il luogo dove le persone si possono incontrare quelle che lavorano per un determinato scopo e poter poi eh, ancora rimanere collegati, interagire, aiutarsi per lo stesso obiettivo del bene comune della nostra Italia.